Sono... buonasera buonasera a tutti ragazzi Checco, ti serve qualcosa di MyProtein? Il protein Mi non citare altri <ride> streamer, anni, non li Raga, io non ho ne 250 ne euro N andiamoci insieme ma facciamo questa cosa qua tanto lo devo fare da solo mm -hmm. facciamo proprio la sponsor MyProtein protein sì! oh, è si Grazie! Backstop. si oh, zitti, oh, zitti, zitti, si si sì. Giccio devi essere na parari, si porca troia, ma che cazzo se so combinato? No a ciccio eh a me na parari, si porca troia, ma che cazzo, ma che cazzo c'è fa ciccio qua a Giccio.